Ciao a tutti ragazzi, oggi continueremo la sopravvivenza di ieri, oggi saluto il canale DBT Music che si è iscritto al mio. Direi che per oggi va bene così, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate una montagna di pollici in su, e noi ci vediamo domani con un prossimo video, ciao ciao.